questa immagine basta guardarla che mi dice sì ma è un'illusione di dover scegliere tra me e gli altri perché me e gli altri veniamo dallo stesso punto sto scegliendo che strada percorrere e la scelta è fondamentale nel ritornare a sentirlo quel punto nel tornare a ricordarlo quel punto da cui si origina insieme ma che io dia una priorità piuttosto che l'altra non è decisivo della meta, della destinazione di questo movimento, è decisivo del percorso. Quindi quando tutte le volte eh, ci accade e, e prima o poi ci accade di entrare in crisi e dire oddio do priorità a me o agli altri, scelgo me o scelgo gli altri, questa è una cosa fondamentale da ricordarci, non ci devo perdere energia. Devo fare le mie scelte ma non devo lasciarmi ingannare e quindi perdere tanta energia che invece potrebbe andare nel sostenere la mia decisione e nel prendere quella più adatta al momento, dicendo se privilegio me penalizzo gli altri, se privilegio gli altri penalizzo me. Di base dentro di noi sappiamo che che apparteniamo allo stesso nucleo, che si viene dallo stesso nucleo e si va tutti a ricordare, anche quello stesso punto di partenza e dunque se parto vedendoci una divisione e un avvantaggiare qualcuno a discapito dell'altro ci sarà sempre un fondo di rinuncia, ci sarà sempre un fondo eh, di ingiustizia, di rancore, di perdita e lì disperdo una gran quantità d'energia. Io, eh, magari non sarà una cosa tanto pacifica da dire, ma mi prudono le mani quando sento o vedo la massima di vita scritta sullo stato di WhatsApp piuttosto che sulla fotografia eh, dei vari social o inviata come messaggino. Prima ama te stesso e poi potrai amare gli altri. Eh, no, non funziona così. Io su questa cosa non sono assolutamente d'accordo. Così come quando sento dire, chi rinuncia a se stesso, per gli altri compie il più grande gesto d'amore. A me prudono le mani, mi viene eh, da strapparla l'immagine, ce l'avessi stampata davanti. Perché alimenta una divisione che non c'è. Non possiamo partire noi stessi dal presupposto di non essere completi. Non ci ricordiamo come, non ci ricordiamo dove sta questa completezza, non la riusciamo ancora a pensare. Ma nella percezione è chiarissima, nel sentimento molto molto spesso è chiarissima quest'unità. Se ci inganniamo da soli e ci lasciamo fregare e diciamo no, io sono diverso dagli altri, gli altri eh, sono il mondo esterno, sono il nemico, sono quelli da aiutare sono i poveretti o sono i miei carnefici. Già da soli ci mettiamo in una condizione svantaggiata, non si può credere a questa cosa. Perché non poter fare un percorso parallelo? Perché non immaginarci come quando si cammina che di piedi ce n'abbiamo due. Se tu muovi sempre solo lo stesso saltelli, arranchi alla fine cadi. Ce n'hai due, ne muovi uno e ne muovi l'altro e mantieni l'equilibrio e ti sposti e funziona così un po' verrò io come precedenza un po' verranno gli altri poi alla fine nel mondo del fare ma di base me lo devo ricordare prima ama te stesso e poi potrai amare gli altri non è così qui non ci sono due centri ce n'è uno amo me stesso e amo gli altri perché mai dovrei dividere? Quindi la prossima volta che qualcuno o anche la nostra mente e intendo nelle prossime ore perché in tutte le giornate più o meno accade questo, vi mette davanti al bivio. Quindi cosa scegliamo? Il mio bene o quello degli altri? Prima di decidere da che parte andare ricordiamoci che di punto ce n'è uno con un'infinità di raggi colorati e quindi qualsiasi strada alla fine da quel punto lì parte e a quel punto ritorna. Una delle cose che mi hanno sempre chiesto, in tanti, è questa. Ma tu la ginnastica la fai per te o per chi ti segue? Al mattino queste dirette, ma che cosa ti porta a farle? Che cosa te ne viene? Che vantaggio ti danno? Ecco, la carta di oggi risponde a questa domanda per tutte e due. Fare la ginnastica al mattino mi dà un appuntamento, mi rende più facile farla anche per me, mi dà maggiore voglia. E soprattutto mi ritorna maggiore energia nel non farla da sola. Trovo una connessione, vi sento mentre facciamo ginnastica insieme, quelli in diretta, quelli indifferita, quelli registrati. E poi a volte mi scrivete, mi fate delle condivisioni bellissime, qualcuno mi ha anche fatto dei regali per le ginnastiche del mattino però la faccio anche per chi segue, è parallela la cosa, non è in conflitto, mi rende felice, mi dà una grande gioia sapere che delle persone trovano giocamento in questa ginnastica e quando penso a volte, stamattina sarei a letto invece di fare la ginnastica, per me è uno stimolo dire no, aspetta c'è della gente che ha voglia di fare ginnastica insieme a me, e Per gli altri il fatto che io trovi modo di trasmettere e di essere presente all'appuntamento con una certa regolarità è un aiuto. Mi rendono felice entrambe le cose, lo faccio per me, lo faccio per gli altri e non c'è nessun conflitto in questo in realtà, c'è tanta bellezza. one weekend.